Bene, buongiorno a tutti. Aos 2017, un clima di festa. Orlando Scaggiante, il cuoco di Gico Grandi Cucine, ci sta per presentare alcuni piatti in uno show cooking che sarà sicuramente interessante e pieno di sorprese. Quindi vediamo un po' come andrà. Buongiorno a tutti. Oggi allo stand della Gico presenteremo dei piatti un po' creativi. Faremo una, un cilindro di pastin di salame, un cuore di radicchio e treviso. Dopodiché faremo delle sardine saor, tipico piatto veneto della nostra regione. Per fare questi piatti abbiamo utilizzato sia il forno, ehm, la piastra in induzione, il cuoci pasta, in pratica tutta l'attrezzatura che ci dà a disposizione la Gico.